Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Buona domenica. Buon domingo È bello poter essere qua insieme a condividere la parola del Signore. È es bello poter stare qui e compartire la parola del Signore. Praticamente mia moglie ha già predicato tutto. Praticamente mia esposa ha già predicato tutto. <ride> è bello vedere come lo Spirito Santo ci dà praticamente la stessa cosa. È molto no. bello vedere come lo Spirito Santo nos dava praticamente lo stesso. Noi non lo parliamo mai, non ci mettiamo mai d'accordo. Perché non ci siamo no. d'accordo. <ride> Però vediamo come tutte le domeniche alla fine c'è la stessa linea che ci guida in quello che dobbiamo dire. Però vediamo come tutti i domenici c'è sempre la misma linea che ci guida, più o meno. Che è lo Spirito Santo. Che è lo Spirito Santo. No. Questo è l'anno della realizzazione delle promesse. Questo è l'anno della realizzazione delle promesse. Il fatto che Dio ci dice che vedremo le nostre promesse realizzate que Dios nos diga que non significa che non ci saranno difficoltà o battaglie da affrontare. No significa que no o battaglie por Ogni vittoria viene da una battaglia. Cada viene de una battaglia. Quindi dovremo affrontare delle battaglie. L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che Dio sia insieme con noi nella battaglia. Perché quando non riusciamo più ad ascoltare la voce di Dio allora la battaglia viene e porta con sé distruzione e porta morte. Però quando noi torniamo ad ascoltare la sua voce Pero cuando volvemos a escuchar su voz, allora, la ahí encontramos nuestra victoria. Isaías 55, en Isaías 55, del verso 6 al verso 9, del versículo 6 al 9: del 6 al 9, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que esté cercano, deje limpio su camino y el hombre y ni con sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá el, de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos y pensamientos de Dios son más altos de nuestros Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Cada camino que Dios hace, cada proyecto es más alto que los nuestros. Pero para poder entrar en estos caminos lo debemos buscar. Cuando puede ser encontrado. Porque hay momentos en que Él está cerca y podemos encontrarlo. Ma momenti in cui Lui è lontano, dove non lo troviamo. Però la vicinanza non dipende da Lui, dipende da noi. E quindi arrivano le difficoltà, arrivano le battaglie. Però quando tu sei vicino a Lui, tu comprendi la strada, il cammino suo, dove ti porta. Tú entiendes su camino donde te lleva Que es un camino más alto de lo que es tu camino, cammino, lo que tú pensas Que es un camino más alto de lo que tú piensas Quizás es más estrecho Quizás pasa por una parte difícil Quizás pasa por una parte difícil Pero al final llegará ahí donde Dios quiere que llegues Y cuando tú lees la Biblia, toda la vida de todos los personajes bíblicos no es stata fácil Y tú cuando lees la Biblia lees que cada... Oh, la vita di cada personaggio della pa de palabra non, fue fácil. La non fu facile. La vita di Abramo non fu facile. La vita di Quella di Isacco e di Giacobbe non furono facili la, la vita di Giuseppe non fu facile. La vita di José non fu facile. La vita di Mosè non fu facile. Non, fu facile. Non, fu facile. non parliamo di Giobbe. Non parliamo di Job. E di tutti i personaggi della Bibbia. E della Bibbia. Tu vedi che hanno sofferto persecuzione. Entonces que sufrieron persecución. Hanno rischiado la vida. Arriesgaron su vida. Anche Jesús cuando era bambino lo querían uccidere. Hasta Jesús cuando era pequeño lo querían matar. Pero hoy queremos concentrarnos en un personaje en particular. Pero queremos centrarnos en un personaje en particular. Queremos hablar de David. Queremos hablar de David. David, todos lo conozco, no lo veo bien porque era el rey que cantaba a Dios. A David todo lo, lo, todos lo conocen y todos lo quieren porque era el rey que cantaba a Jehová. Quello che que buttò a terra il gigante. Uh, Però la sua vita non fu facile. Già no prima di arrivare a buttare a terra il gigante la sua vita non era semplice. Anche prima di tirare al terra i giganti la sua vita non era facile. Perché quando arrivò il profeta, il padre fece passare davanti a Samuele tutti i suoi figli. Perché quando arrivò il profeta, il padre hizo passare davanti a Samuel tutti i suoi figli. Però, profeta, Sam, uh, Però Davide no, Davide stava lì con le pecore, nessuno lo considerava. Però Davide stava lì con le ovejas e nessuno lo considerava. Era la pecora negra della famiglia. Era la oveja negra della famiglia. E se anche tu sei la pecora nera della famiglia, c'è una buona notizia per te. È una buona notizia per te. Perché come Dio ha scelto Davide, Dio sceglie David, le cose cacciate via dal mondo per svergognare le cose importanti. Dio sceglie le cose uh, dal mondo per svergognare uh, le cose grandi. Però arriva il momento in cui Davide uccise arriva il momento in cui Davide Golia. E tornavano dalla guerra. Guerra. e quindi tutti quanti iniziarono a cantare cantar. davide ha ucciso 10.000 persone davide ha ucciso 10.000 persone però samuele 1000 però samuele 1000 saul saul saul ha ucciso 1000 saul ha ucciso 1000 da davide 10.000 David 10 e quindi saul lì inizia a essere geloso e da quel giorno decise di uccidere Davide. E da questo gli decide di uccidere Davide. Invece di dargli un premio, di dargli quello che que Davide aspettava. Invece di dargli una ricompensa che que era quello che si mereceva. Cercava ogni occasione per ucciderlo. Intentava qualche occasione per matarlo. Un giorno prese una lancia e lo voleva inchiodare vicino al muro. Un giorno trovò una lancia e chiedeva ponerla nella parete. Alla fine Davide dovette scappare. Al fine Davide doveva scapparsi. Prese una statua e la mise nel letto e lui se ne scappò. Uh, Tonò una statua, la posse nella cama e si scappò. E meno male perché proprio quel giorno lo vennero a prendere per ucciderlo. E' meno male perché giusto questo giorno lo stavano uh, yendo a, stavano andando a, raptar, a raptarlo per matarlo. Però trovarono la statua nel letto. Per incontrarono la statua nella cama. E lui fu costretto a scappare, si è dovuto rifugiare nelle caverne y él tuvo que escapar y esconderse en las cuevas nei deserti. y tuvo que esconderse en los desiertos y ogni tanto Saúl cercava de ucciderlo y con el cercava de girare attorno e y de destruirlo y cada vez Saúl intentaba como alrededor con su ejército para matarlo la vida de David no fue fácil la vita di David no tuvo que escapar y andó en un país extranjero y se fue en un país extranjero y allí adivisitura tuvo que fingirse ahí tuvo que fingir que perché il re di questo paese altrimenti non si sapeva quello che l'avrebbe potuto fare. Perché non si sapeva quello che leva. E quindi Davide per sapersi la vita iniziò a farsi scendere la bava da bocca quindi David per salvarsi la vita iniziò in, a salire bava dalla bocca. Iniziò a fare i segni vicino alle porte come un pazzo. Che questo re dei Filistei disse ma avete portato i pazzi e qua ce ne abbiamo tanti. Che questo re dei Filistei cominciò a dire però perché avevi scavato come un loco se già abbiamo? E quindi lui ha dovuto scappare. Però alla fine finì a servire un principe dei Filistei. Pero al final, uh, un principe de los e mentre serviva questo principe in una città che si chiamava Siclar, ad un certo punto arrivarono i nemici e gli portarono via tutto. De repente llegaron i nemici e le gli levarono tutto. Lui perse tutte le mandrie che aveva. Perse la... tutte le mogli con i figli. Perse tutte le mujeres con i figli. Perse anche gli amici che lo volevano uccidere. Perdiò anche gli amici che volevano matarle. E non fu semplice, neanche quando morì Saul e lui divenne re. E non fu semplice neanche quando Saul morì e se volessero re. Dovette affrontare varie battaglie. Tuvessero affrontare varie battaglie. Però la, una delle, delle più brutte fu quando il figlio lo voleva uccidere. Però la più fea fu quando il suo figlio voleva Un figlio che si chiamava Absalom, che lui amava. Un giorno lo tradì e cercò di uccidere la sua vita. Un giorno lo e intentò matarlo. Dovete scappare dal suo regno come re e mettersi in salvo. Come re suo reino salvo. Immaginate tutti i problemi che ha dovuto affrontare Davide. Qual è stato il peggiore? Qual fu il peggiore? Il peggiore non è stato quello del figlio. Il peggiore non fu del Hijo Non è stato quando Saul lo voleva uccidere. Non fu quando Saul voleva matarle. Il peggiore non è stato quando si è trovato davanti a Egolia. Il peor non fu quando si incontrò davanti a Egolia. Il peggiore, secondo Davide stesso. Il peor secondo il mismo David. È stato quando lui ha peccato e si è allontanato da Dio. Fu quando lui peccò e si all'es. Lui scrive in Salmo 32, verso 3 e 4. Él Salmos 32, 3 y 4. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de estío. Cuando Luis pecó y se alejó de Dio, Dios, Lui inició a estar mal y a gemer él empezó a estar mal y gemir, porque la presencia de Dios se era alejado de él, alejó de él. rey, él seguía siendo el rey. a la presencia de Dios en pero ya no sentía la presencia de Dios en su no vida. No la voz de Dios que lo guidasse. Ya no podía escuchar la voz de Dios para que lo guiase. El momento peor de la historia de Dante. su historia. cuando él lontano Fue cuando él se alejó de Dios. Non è stata la morte. Non fu sua morte. Non è stato il tradimento di un figlio. Non fu la tradizione di un hijo. Non è stato un re che voleva ucciderlo. o no fu un rey che voleva matarlo. O fingersi pazzo. O fingirsi l'opposto. O nascondersi in una rotta. Nascondersi in una cueva. La cosa più brutta è quando lui è stato lontano da Dio. Lo peore è quando lui è stato l'histoire di Dio. Perché quando tu sei in mezzo a una battaglia con Dio. Perché quando stai in una battaglia con Dio. Anche se è difficile. Anche è difficile. Tu vincerai. Ma quando sei in una battaglia senza Dio? Ma battaglia senza Dio Anche se la battaglia è facile? Anche la battaglia è semplice Ciparinato, Muglia Mazzato Non so come si dice a Mallorca quando... Come si dice? Il Maiortin, come si dice? Non so non a... <risos> bueno, però il Signore si intende Però il Signore si intende? No, si quando Israele doveva entrare nella terra promessa, la prima città che incontrarono si chiamava Gerico la primera ciudad que encontraron se llamaba Jerico. Jerico y Jerico tenía muros muy altos y gigantes. Pero Dios loro. con ellos. Y, y ellos sí. girarono come dei pazzi sette <susurra> volte attorno alle mura. Y giraron como siete veces alrededor de las muras All'improvviso gridarono. E direttamente gridarono. E le mura crollarono. E lo smoro scaiero. E loro distrussero quella città. Io io distrussero questa città. Uccisero tutti quanti. I giganti, i piccoli i carri, tutto los gigantes, los pequeños, los carros y todo era una ciudad fortísima era una ciudad muy fuerte pero ellos la vinsero perché Dio era con loro. la ganaron porque Dios estaba con ellos pero subito después andaron a una ciudad que se llamaba Ai uh, después uh, se in a città uh, otra ciudad que se llamaba Ai Ai Ai Porque un hombre preso delle cose che un peccato e se le aveva que eran Perché y se le llevó detrás E quindi loro a vedere una città piccolina. Y si a che era una ciudad piccola. E quindi dissero, a due o tre uomini y subito distruggiamo tutto. E dicono, ma andiamo a due o tre uomini e lo rápido E entrarono lì. entrarono. tante persone. morirono un montón de gente. E quando si misero a piangere davanti a Dio, de Dios, Dio disse a causa del peccato, dijo, causa del pecado, io mi sono allontanato da voi. Me Quindi la battaglia più brutta che ha affrontato il popolo di Israele pues la Israel, non è stata contro il faraone in Egitto quando c'erano le piaghe non fu contro il faraone d'Egitto quando stavano le plagi non fu a Jerico dove c'erano i giganti non fu a Jerico dove c'erano i giganti ma è stata una piccola città ahì sino che fu una piccola città ahì dove c'erano pochi uomini armati dove c'erano pochi uomini armati però dove Dio non era con loro però dove Dio non era con loro state comprendendo ciò che vi ho detto questa mattina? <ride> bene, entienden lo <ride> che voglio dire questa mattina il punto oggi è che le nostre battaglie El punto es que en estas batallas no, pequeñas, no son grandes o pequeñas. El problema es si le enfrentamos con Dios o sin Dios. él. Porque cuando la situación puede ser la più brutta di questo mondo, cuando la situación puede ser lo más feo de este mundo pero Dios, es con te, pero Dios está contigo. Tú vencerás. la situazione è semplice, pero cuando la situación es simple, senza di Dio, ¿sin Dios? Son amazzati. Son golpes. Per questo abbiamo bisogno che Dio sia con noi. Per questo che Dio sia con noi. Abbiamo bisogno di poter ascoltare la sua voce. Su voz. Un giorno il popolo di Dio si era allontanato da Dio. Un día el di Dio si era de Dios. I sacerdoti erano corrotti. I sacerdoti erano corrotti. In primo Samuele parla di questo. El primero. El primero de eso. E quindi ci fu una, una guerra, ci fu una battaglia e una guerra, una batalla e loro dissero facciamo una cosa, prendiamo l'arca e portiamola insieme con noi sul campo di battaglia e loro uh, tomano l'arca e la llevarono con loro nel campo di battaglia loro volevano così portare Dio alla guerra e loro vogliono portare il Dio alla guerra i nemici si spaventarono mm -hmm. e gli amici avevano miedo ah, adesso che loro hanno portato l'arca il Dio di Israele sta con loro perderemo e dicono, ora che hanno portato l'arca il Dio di Israele sta con loro, vamos a perdere ma invece successe esattamente il contrario ma passò lo contrario Israele fu distrutto Israele fu distrutto persero l'arca perdieron l'arca perché loro avevano portato l'arca di Dio perché Dio se avevano portato l'arca di Dio ma non avevano portato Dio Era no a Dio il popolo si era allontanato da Dio il popolo si aveva dejato da de Dio i sacerdoti si erano allontanati da Dio los sacerdotes se habían alejado de Dios. Dios era soltanto una forma, Dios ya era una forma. El arca ormai era solo una forma. Era solo una forma. Ma Dio no era più Pero Dios ya no estaba con Israel. Y cuando tú voy a la forma a la batalla, cuando llevas la forma a la batalla. La batalla no funciona. Batalla no funciona. Pero cuando tú llevas la sustancia a la batalla. ¿Por sea la forma? Qualche sia la forma. Allora avrai vittoria. Mm. Quello che ti fa vincere non è la religione. Lo che ti è la religione. Quello che ti fa vincere lo... è Dio. E Dio è una persona. E Dio è una persona. Non lo puoi portare alla battaglia con dei riti magici. No puedes llevarlo a la batalla con ritos rituales mágicos. No lo puoi comprare facendo patti con Dio. No puedes comprarlo haciendo pactos con Dios. Dios no, es Dios no está vendita. venta. Dios es una, es una persona. Y la una persona. E l'unica maniera la única maniera che tienes para llevarlo en el campo de batalla. Es que él esté contigo. Es que él esté contigo. E quando lui è con te. E quando lui sta con te, non importa quanto sia grande la tua battaglia. Non è quello grande che sia la tua battaglia. Tu vincerai. Amen. A un altro uomo che sperimentò questo fu Saul. Un altro uomo che sperimentò questo fu Saul. Tu vedi Saul all'inizio del suo ministero che era un uomo umile. Saul all'inizio del suo ministero era un uomo umile. Un uomo unto da Dio per combattere le battaglie. Un uomo unito da Dio per appegliare le battaglie. E Dio era con lui. E Dio stava con lui però iniziò a disubbidire, a fare quello che gli diceva la testa però iniziò a desobedecer e a fare quello che quería su cabeza e alla fine Dio si allontanò da lui e al final Dio si alejò de lui e la Bibbia dice e la parola dice diciamo primo Samuele capitolo, Samuel, capitolo 28 versetto 5 e 6 versetto 5 e 6 e quando Dio Saúl il campo de los filisteos temió e turbose su corazón in gran manera Y consultó a su abuela Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios no le respondió ni por sueños, ni sí. ni por Urim, ni por, urim, ni por, profeta. ni por profetas. Dio ormai si era allontanato da Saul. Dio se era allogato de Saul. Saul aveva davanti una battaglia da combattere, però Dio non era con lui. Dio si aveva davanti una battaglia per svegliare, però Dio non stava con lui. Cosa facciamo? Come affrontiamo questa battaglia? Che facciamo? Come affrontiamo questa battaglia? Andiamo da un mago. Andiamo da un brujo. E andiamo da un mago. E un mago. E questa fu la sua condanna. E fu il suo condanna. Saul, davanti al silenzio di Dio? Saúl davanti del silenzio di Dio rispose facendo una cosa ancora peggiore rispondiò siendo algo un peor Saúl davanti al suo peccato Saúl davanti al del suo peccato invece di chiedere perdono e di confessarlo invece di pedir perdono e di confessarle si rivolse addirittura alle forze delle tenebre uh, si...bueno se... si... Se... puoi parlare con la... come può un uomo di Dio addirittura andare a finire in mano al diavolo? come può un uomo di Dio addirittura andare a finire in mano al diavolo? come può un uomo di Dio espressare in mano al diavolo? però succede Pero perché quando una persona si allontana da Dio, de di è capace di fare ogni cosa sbagliata. capaz de di hacer cualquier cosa mala. Abbiamo bisogno di restare in contatto con Dio. Tenemos que quedarnos en con Dios. Abbiamo bisogno di restare vicini al Signore. Tenemos que quedarnos cerca de Dios. Cosa dobbiamo fare quando non sentiamo più la voce di Dio? Che tenemos que hacer quando no ya no escuchamos la voz de Dios? Perché non è tanto importante il peccato che noi abbiamo commesso. Perché non è tanto importante il peccato che abbiamo O gli errori che abbiamo fatto. O gli errori che abbiamo Se sono grandi o se sono piccoli. Si son o La cosa importante è come tornare a Dio. L'importante è come uscire dal problema, problema. E come tornare ad avere questa comunione con Lui. Como a tener con Él. La prima cosa che dobbiamo fare que que hacer è pentirci dei nostri peccati. Es dei nostri peccati. Quando Saulo si trovava lì, Saul lì e Dio non gli rispondeva dovuto cercare la faccia di Dio, chiedere perdono a Dio. avrebbe dovuto cercare la faccia di Dio chiedere perdono a Dio. Él e invece no, non mm -hmm. ha cercato di coprire il suo peccato. suo peccato. E questo causato la morte. La Così come fece anche David con Bezzabea. con Ve ricordate la storia? davide stava affacciato dal balcone stava guardando davide stava por el balcone stava mirando. e c'era una donna nuda stava una mujer che si stava facendo la doccia que i palazzi dei re erano più alti quindi lui dall'alto vedeva cose che gli altri non vedevano e quindi iniziò a guardare questa donna e iniziò a guardare questa donna No me, no me sale. Tampoco me sale. Non no Era una donna. Eh, eh, bella. Era una mujer bonita. Y quindi él era el rey. Lui podía hacer lo que voleva. Pero esta donna era sposata. mujer estaba casada. E lui decise de de questa y él decidió di aprovechar de esta mujer. E di tradire quell'uomo che era uno dei suoi migliori combattenti. E tradizionò che era uno dei suoi uh, de migliori guerreros. Immaginate cosa può fare lo spirito di adulterio. Immaginate lo che può lo spirito di adulterio. questa settimana siamo stati molto a studiare. Esta mucho e quando Davide si trovava nel peccato, e David si nel peccato. Ha nascosto il suo peccato. Escondió il suo peccato. Fino a quando non è arrivato un profeta che gli ha parlato, gli ha fatto vedere dove era il suo peccato. Hasta che non arriva un profeta e le hizo vedere donde stava su peccato. Gloria a Dio per questi uomini di Dio. Gloria a Dio per questi ombres di Dio. Che non stanno sempre a profetizzare: Dio ti vuole bene, ti ama e ti fa trovare la Porsche nel garage. Che non stanno sempre profetizzando: Dio ti quiere, ti ama e ti fa incontrare il coche nel... nel garage. Un coche nuovo, un Porsche. Un Porsche nel garage. O un Ferrari. O un Ferrari. Ma di quegli uomini che parlano denunciando il peccato. Sono di quegli uomini che parlano denunciando il peccato e facendo così che il popolo torni a Dio e facendo che il popolo vuelva a, a Dio e quando Davide si è trovato confrontato e quando lì si incontrò uh, confrontandosi allora lì lui si pentì e lì si Salmo 32 Verso 5 al 7 Versicolo 5 al 7 Mi peccato si declarare e non cubri mi iniquità confesaré e contra <risa> Contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. È un salmo molto bello. È un salmo molto Davide nel momento in cui ha riconosciuto il suo peccato, David, il suo peccato Dio ha perdonato l'iniquità del suo peccato. Dio l'iniquità del suo peccato. E poi dice per questo l'uomo ti, ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. El tiempo de poder hallarte. C'è un Hay un tiempo en que Dios puede ser encontrado por ti. es tempo tiempo cui Dio en que Dios te está llamando a arrepentirte de tu pecado. Pero cuando llega este tiempo, tiempo? puedes decidir de hacer la tua strada? Puoi decidere Como Saúl. Como Saúl. Andare de e a los magos. oppure puoi decidere di pentirti del tuo peccato e di tornare a Dio o puoi decidere di del tuo peccato e voler a Dio salva il nome di Dio avrebbe nome di, di Dio Avrebbe dovuto dire Signore ho sbagliato mi pento Tendi, avrei dovuto dire Signore lo siento, mi arrepiento Signore non mi stai parlando più dove ho sbagliato qual è il mio peccato Signore già non mi stai parlando che mi equivoqué qual è il mio peccato invece ah, Dio non mi sta parlando però dice buono Dio non mi sta parlando no, no sostituiamo con un, uh, un mago lo sustituimos con un mago. ¿Qué valor le estaba dando Saúl a Dios? ¿Qué valor le estaba dando Saúl a Dios? Cuello de un mago. Le de un mago. Cuando noi no stiamo dando valore a Dio, cuando no estamos dando valor a Dios, lo sustituimos con cualquier otra cosa. Lo sustituimos con algo más. Ah, Dios, no me fío muchísimo, no me está hablando. Ale ah, si no me habla, ya no está cerca de mí. Lo sustituyo con un finanzado. Lo sustituyo con un novio. Ah Dio non sta più con me, non mi sta parlando! Ah, Dio, sta conmigo, mi sta lo sostituisco con la droga. Lo sostituisco con l'alcol. Lo sostituisco con l'alcol. Troveremo sempre dei sostituti a Dio. Sempre Dio. Però questi sostituti non riempiranno il nostro cuore. Però questi sostituti non il nostro Perché l'unica cosa che può riempire veramente la nostra vita. Che può la nostra vita è la sua presenza. Su e ascoltare la sua voce. È ascoltare la sua voce. E quando ti troverai davanti a una battaglia. E quando ti sarai davanti a una battaglia. Vacci con i mani, fai la fine di Saul. Vai con i magi e si terminai Saul. Vacci con la droga. E che fine fai? Vai con la droga e come terminerai? Non basta la guerra, c'è cioè, vale pure la droga contro. Non so la guerra, sino che ti farai anche la droga incontra. È tempo di tornare a Dio. È tempo di tornare a Dio. Di pendirsi dei suoi peccati di arrepentirsi de sus pecados. David dice, "Io ho riconosciuto il mio peccato." David dico, "Io ho riconosci i peccato." E dopo Dio dice che quest'uomo le grandi acque non lo raggiungeranno. E dopo Jehová dice che che uh, la inondación de muchas aguas no nos llegarán estas a él. lo stesso pasar a Jonás. Di Passo Uomo di Dio Uombre di Dio Profeta di Dio Profeta di Dio Dio gli parla Dio gli parla Wow, che bello Ah, che bonito Vai a Ninive Vai a Ninive Ah no, questo non mi piace No, questo non mi piace Me ne vado su un'altra barca Mi voglio in un altro barco Quanto di noi quando Dio ci parla andiamo su un'altra barca? Quanto di noi quando Dio ci parla andiamo su un'altra Io ricordo una volta una sorella Io mi ricordo una una sorella E questa sorella aveva dei problemi Esta e quindi si fidanzava con un ragazzo, si lasciava, si fidanzava con un altro si lasciava, si fidanzava con E teneva un noio y lo dejaba, e, se... e lo lasciava, e teneva altro e lo lasciava anche. E così uno con l'altro. E così uno e altro e altro. Io dissi, tu così non vai bene. Dice, sì non stai bene. Tu devi cambiare. Cambiar. Non puoi continuare così. Non puoi seguire così. Devi cambiare. Cambiar. E lei mi ascoltò cambiò Mi chiesa. cambiò iglesia. <laughs> Non sto scherzando, veramente. Non è una broma, è verità. Vado da quell'altra chiesa dove nessuno mi dice niente. vado in quell'altra chiesa dove nessuno mi dice niente. Se sali un sale... su un'altra barca. Se sali in un altro barco. Cambio Dio con la comodità. Cambio Dio con la comodità. Di fare quello che gli piaceva. Di fare quello che gli piaceva. E quindi anche Giora Dio lo mandò come profeta a Ninive. Questo Jonas lo mandò come profeta a Ninive. E se era andato su un'altra barca. E se fu in un altro barco. E fuori la gente gridava perché c'era la tempesta. E fuori la gente gritava perché c'era la tempesta. E Giora faceva vita di dormire. E Jonas stava <ride> finchiendo di dormire. Ma come? Non ti importa, qua ci starà la terza. La terza guerra mondiale piove, ci sta l'acqua da tutte le parti. Però come che a ti non ti importa, se è la terza guerra mondiale, sta per tutte le parti, sta giocando. E lui zitto, non sa so dire niente. E il cagliato non dice nulla. E alla fine vanno a buttare la sorte su chi capita. E al fine vanno la sorte in. En... chi la colpa? Di chi è la, la colpa? Esce lui. E sale lui Ah, dopo ciò non dicevi niente. Se per questo non dice <ride> Quindi alla fine lo prendono e lo buttano a mare. Alla fine lo tomano e lo buttano all'acqua perché quando sì. noi decidiamo di non seguire Dio perché quando, perché quando decidiamo non seguire a Dio finiamo nel mar terminiamo nel mar non pensare che tu non fai quello che dice Dio e le cose ti vanno bene non pensare che quando fai le cose che Dio non ti dice le cose ti vanno bene non ho mai visto nessuno che ha lasciato Dio prosperare nella propria vita ho visto persone che erano drogate che, erano drogadas, che hanno lasciato Dio e sono diventate peggio di prima che lavorano Dio e si volvono peggiore. Delinquenti che sono diventati peggio di prima. Delinquenti che si sono volti peggio che prima. E oggi hanno una vita d'inferno di sulla terra. io ti un inferno nella terra. E Giana così nell'acqua a un certo punto viene mangiato da un pesce. E Giana così sta nell'acqua e di repente lo come un pesce. E rimane per tre giorni in questo pesce. E si chiama tre giorni in questo pesce. Immaginate nella bocca del pesce quello che ci doveva essere. Immaginate che sta nella bocca del pesce. Se quando andate in una pescheria 5 minuti già ve ne andate per la puzza. Sì, quando vai in un sito dove si vende pescato già perché huele molto male. Immaginate tre giorni lì nella pancia dove ci sta tutti i succhi classici del pesce. Immaginate lì nella barriga del pescato dove hai tutti uh, i e tal e già lì con le alghe in testa, con la roba del pesce addosso e, e neanche si, si pentiva dopo tre giorni de 3, 10, aún no se una nave con la tempesta e eh? nel pesce neanche si pentiva e una, una, una, la tempestà e pesce e non si arrepentiva e quanta gente così ancora oggi non si pente quanta gente oggi non si arrepiente? Persone che stanno vivendo male, stanno vivendo nella droga, nella malattia. Persone che stanno vivendo male nella droga e nella malattia. Con la famiglia distrutta. Con la famiglia distrutta. Solo sull'ospedale a rischio della propria vita. Stanno nell'ospedale arriscando arriesgando vita. E alla fine sono lì e non si pentono. stanno lì e non si arrepientano. Cercano, cercano magari un mago, cercano magari un'altra cosa sbagliata. Buscando un mago o un'altra cosa, un'altra mala. Ma non si pentono del proprio peccato. Però non si arrepientano del suo peccato. Però Gianna, mentre stava in tutto questo, Gianna, in eso, a un certo punto dice: Ma chi me l'ha fatto fare di disubidire a Dio? De repente, pero por qué de a Dios? E quindi fa la preghiera, Signore, sì, hai ragione, hai sbagliato. E dice: Hai ragione, il Signore, tienes ragione, me equivoqué. E il pesce lo vomita sulla spiaggia. El lo vomita en la playa. Welcome to Ninive. Bienvenidos a Ninive, per lo che non sape in inglese. Aveva risparmiato anche il viaggio della barca. Dio l'aveva portata esattamente dove doveva stare Dio l'aveva portata esattamente dove doveva stare Però adesso con il cuore è come doveva avere Però ora con, un con il corazon che viena che venere E quando Dio era con lui gli ha dato la vittoria anche a Ninive E quando Dio si stava con lui gli ha dato la vittoria sta a Ninive Ninive intera si convertì una città peccatrice divenne una città cristiana Tutta Ninive che era tutta una città di peccatori si convertì Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è pentirci Por eso lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si no nos arrepentimos no podemos escuchar la voz de Dios. Dios nos está llamando a arrepentirnos. Es un tiempo en que Dios está llamando a la iglesia a arrepentirse de sus pecados. Está llamando a los pastores a arrepentirse de sus pecados finché non si pentiranno non potranno ascoltare la voce di Dio e Dio vuole parlare alla Chiesa e Dio vuole parlare alla Iglesia. quando era il periodo in cui l'arca fu presa in primo Samuele, quello abbiamo detto prima <risa> lo che abbiamo letto antes quando era il periodo l'arca la, fu tomada, il sacerdote lui, e i suoi figli erano perversi il sacerdote, lui, e, sus hijos erano, erano e la Bibbia dice che la parola di Dio era rara in quei tempi Y la, pala la palabra dice que en la palabra de Dios era muy rara en esos tiempos. No se escuchaba con facilidad la palabra de Dios. La gente, escuchar la de Dios, la gente quería escuchar la palabra de Dios. Pero recibía solo, palabra de pero solo palabras de hombre. ¿Sabéis la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de hombre? es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de hombre? tu sei in una difficoltà, hai bisogno di prendere una scelta, una decisione questa una difficoltà e hai bisogno una decisione e arriva e il sacerdote vestito e arriva il sacerdote vestito dici 4 Ave Maria e Padre Nostro, vedi che mi va bene Dice 4 Ave Maria e 2 Padre Nostro e ti dirà bene sì ma io ho bisogno di una soluzione però io necessito di una soluzione allora 5 Ave Maria ancora di sì. più Entonces, más 5 ave Marías. No, pero yo no necesito encontrar una solución. Yo necesito una solución. Ah, Entonces, ve a hacer un peregrinaje a Pompeya, a la iglesia. Entonces, ve a hacer un peregrinaje en Pompeya, que es una iglesia muy grande. O enciende una vela a la, a la Madonna. O enciende una vela a la, a la Virgen. Cosas sin sentido, que no dan resultado. Cosas sin sentido, que no tienen resultado ma quanto è bello quando tu dicevi una parola da parte di Dio ma quanto è bello quando una parola da parte di Dio che Dio dice gira sette volte attorno a quelle mura, le mura crolleranno. le nana che Dio dice dè di sette volte al reddito di questi muri, e questi muri saranno a caer ora poteva essere la mura più grande di quel mondo, e lo era potevano essere i muri più grandi di quel mondo, e lo era ma quando avevano ascoltato la parola di Dio vinsero la battaglia ma avendo ascoltato la parola di Dio, ganarono la battaglia non è più tempo di, tempo. Non è tempo di perdere il tempo, è tempo di pentirsi e tornare a Dio, è tempo di e a Dio. perché quando noi torneremo a Dio, a Dio, Dio, aprirà la sua Dio aprirà la sua misericordia. Quindi la prima cosa da fare è pentirsi, lo hacer es e la seconda cosa da fare è tornare a cercare Dio nell'intimità. Lo segundo es volver a buscar a Dios en la intimidad. Jeremías dice, grita a mí y yo te responderé. Jeremías dice, grita a mí y yo te contestaré. O sea, capítulo 5, verso 15. En O sea, capítulo 5, versículo 15. <coughs> no, no, no. <coughs> Andaré y tornaré a mi lugar hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me a mí. No soltanto reconocer el propio pecado non solo riconoscere il tuo peccato però cercare anche la sua faccia nell'avversità, non basta soltanto chiedere perdono a Dio dei tuoi errori, non è solo a Dio errori ma devi tornare ad avere un'intimità con, cioè con Dio devi tornare ad avere una comunione con Dio, perché, una comunione con Dio. perché noi siamo come, come la vite. Se non dimoriamo nella pianta, noi moriamo no in planta, a abbiamo bisogno di dimorare in Dio. E dimorare non significa andare soltanto in chiesa. E dimorare non solo significa andare in Iglesia. Ma nella tua intimità ogni giorno devi cercare in Dio. Che in tua intimità, cada dia, devi Dio. devi leggere la Bibbia, abrire, investigarla. Devi leggere la Bibbia, aprire e investigarla fare domande a Dio, ricevere risposte da Dio. Hacer a Dios tener avere una relazione con Dio. Tener una con Dios. Questo ti porterà ad avere vittoria in Dio. Questo ti ad avere una vittoria con Dio. In, di in Esodo 33 parla di una storia. Il popolo di Dio si era allontanato dal peccato. Di da peccato. E Dio disse, io mm -hmm. non andrò più insieme al mio popolo. Y Dios dijo que ya no voy a ir con mi pueblo. Y ahora Moisés hizo algo. Fece eh, alzare una tenda fuori dall'accampamento. del campamento. Non era el tabernacolo donde hacían la religione. Non era el tabernacolo donde si la religione. Non era il tabernacolo dove c'erano i pani, c'erano le luci da accendere e cose da fare. Non era uh, luces para encender o cosas que hacer. Era la tienda de convegno era la tienda di arrepentimento un posto dove chiunque voleva poteva andare a cercare Dio un, un lugar dove qualche persona poteva andare a cercare Dio e, e quando Mosè entrava in questo posto quando Mosè entrava in questo scendeva una nuvola in questo posto una in e sitio. Mosè dice la Bibbia che parlava con Dio faccia a faccia come si parla con un amico e parlava con Dio cara a cara come si habla con un, amigo. E e con un amico e quando usciva dalle furie usciva con la faccia che risplendeva. e quando ir, se la cara che risplendeva. Vendeva lampadine. Vendeva millas. E mentre succedeva questo, esto, tante persone iniziarono a cercare Dio. persone a, a Dio. Tante persone entrarono in, quel, in quella tenda per cercare e parlare con Dio. persone entrarono in questa tenda per cercare uh, e parlare uh, con Dio. Giosuè non si allontanava mai dalla tenda, notte e giorno era lì a cercare Dio. Josué nunca se alejaba de la tienda, estaba todos los días y noches en la tienda, buscando a Dios. A de pecados, arrepentirse de sus pecados. Y a cercare la faccia de Dios. Y a buscar la cara de Dios. Y sabiendo cosa ha sucedido. ¿Y pasó? Que Dios, lo que, hacer. que Dios cambió lo que decidió hacer. Mientras antes dijo, yo me voy y no quiero saber nada más de vosotros. Adesso dice una cosa diversa. Ora dice algo diferente. Ésodo 34, 34:10. En Ésodo 34, mm. y él dijo: He aquí, io hago concierto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas che non han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. E verá todo el pueblo en medio del quale estás tú, la obra de Jehová. Perché ha de ser cosa terrible la che io haré contigo. Sono cose terribili quelle che que io farò con te. Son cosas terribles las que yo haré contigo. Un pueblo que Dios Dio ormai aveva abbandonato, un pollo che io sarei abbandonato. Che non più speranze. Che ho di speranza. Ma si, pende del pecado, pero si arrepiente del suo peccato. Torna a Dio, vuelve a Dios. Dio non solo dice, dire, dice, Dios no solo dice Yo vengo contigo. te. no solo dice che vengo contigo. Ma dice anche saranno cose terribili quelle che que io farò nella tua vita. saranno terribili che io haré en tu vida. Tremende. Cosas tremende. tremendas. Perché quando noi siamo con Dio, con Dios, e davanti a noi c'è il, so il Faraone, Dio manda le piaghe, apre il mare, Dio manda las plagas, il mar, ci sono i giganti Cadranno davanti a noi. De nosotros, quando Dio è con noi, quando Dios está con nosotros, non c'è niente che possa rimanere in piedi davanti a Dio. No hay nada que se pueda de pie de per e questo è, è importante Dios. che noi davanti agli occhi abbiamo chiaro questo. Por eso es importante que delante de los ojos tengamos claro eso. Que Dios sea con nosotros. esté con nosotros. Y que, noi siamo con Lui. y que nosotros estemos con Él. Es la única forma que tenemos para vencer las batallas que enfrentaremos. Es la única forma para ganar las batallas que tendremos. Porque las batallas estarán. Siempre han estado. Pero la diferencia. Pero la diferencia de la victoria o de la desconfianza de de es en nuestra relación con Dios. Y si ya no sentimos más a Dios es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a buscarlo hoy que puede ser encontrado porque perché no sabemos mañana si lo vamos a encontrar hoy lo podemos ancora encontrar poi lo possiamo ancora incontrare. Se ci sta parlando è perché lo possiamo ancora trovare. Se non si sta parlando è perché ancora possiamo incontrarlo. Però non sappiamo domani quello che succederà. Però non sappiamo domani lo che va a passare. E non importa quelli che sono stati i tuoi peccati. Non importa lo che fanno i tuoi peccati. Non importa se è qualcosa di grave. Non importa se fai qualcosa grave. Non importa se hai rinnegato Dio qualunque cosa tu abbia fatto. Non importa se renegati Dio o lo che sia che hai fatto. La causa non è importante. La cosa non è importante. L'importante è, è la soluzione. Torna a Dio. Vuolvi a Dio. Spenditi di tuoi peccati. Arrepinti dei tuoi peccati. Cercalo oggi che si può trovare. E Grita, geni come faceva Davide. Grita, e gira, come faceva Davide Però fai in modo che Dio ti parli. Però Cercalo come lo facevano nella tenda di Mosè. La la de Però fai in modo che Dio ti parli. Però in modo che ti parli. Porque si, lui no habla, Porque, si él no te habla, adiós. Adiós. Es finita. Está, está hecho. Es tiempo de a Dios con tutto il nostro cuore. Es tiempo de volver a Dios con todo nuestro corazón. No importa el tradimento de Absalom. traición de Absalom. No importa lo que sucede con los filisteos. No importa lo que pasa con los filisteos. Si Dios es con nosotros. Tutto si risolverà. Se Dio sta con noi, tutto si risolvere. Amen. Amen. Allora vogliamo avere un momento per pregare. Vogliamo un momento per orare. Vogliamo salutare quelli che ci seguono. Vogliamo salutare a che ci seguono. Anche l'Evangelista Bruno. L'Apostolo Oscar dell'Argentina. L'Apostolo Oscar dell'Argentina. Dio vi benedica. Dio vi benedica. E anche altre persone che sono collegate. altre persone che sono collegate. Dio vi benedica. Dio vi benedica.